Bella ragazzi a quest'ailo e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video Oggi vi porterò il video della mia postazione Come mi avete richiesto e come... Cioè non è che come avevo richiesto, io l'avevo proposto Poi mi avete detto, sì dai righi portalo, portalo, portalo E quindi sono qui per farvi vedere la mia postazione oggi Questa che è alle mie spalle De Cristo Allora ragazzi Partiamo col dire che se cercate video di delle postazioni su YouTube, ad esempio il setup meno costoso, che ne so, tipo 500, Volete spendere 500 euro? Volete spendere 100 euro? Oppure state pensando di acquistare uno dei, di quei pacchetti che hanno già la scheda audio con il microfono e tutti i cavoli? E lo pagate 150 euro? Un motivo per quale costa 150 euro ci sarà. Quindi io vi consiglio che se dovete farvi uno studio, dovete partire dal presupposto che dovete spendere i soldi, ok? Io ad esempio non mi ricordo quanto, quanto ho speso, ho speso un bordello, eh, ho Speso troppo perché ho speso troppo per il semplice fatto che, cioè, come vedete, sapete che queste cose io le utilizzo. Comunque, per quanto riguarda lo studio in generale, ragazzi, se volete uno studio, cioè, beh, vabbè, un computer con. Un microfono E una scheda audio Per quanto mi riguarda Io di di, del computer Ho un uh, MacBook Pro 15 Poi Per quanto riguarda Le cuffie Cosa molto importante Se il messaggio E la masterizzazione Delle tracce Anche per la registrazione Comunque Io ho queste cuffie qui Che sono Dell'Audio Tecnica Le M30X Che sono Cioè raga mm, mm, Cioè Cazzo. Le cuffie sono queste qui Porca troia raga Sti cazzo dei fili Le cuffie sono queste qui Bomba Cioè il cavo raga è tipo troppo troppo lungo Credo che siano tipo due metri di cavo Comunque queste qui se non sbaglio costano sugli 80 euro 76 euro una cosa del genere E sono mm, Cioè de Cristo raga sono delle cuffie de Cristo De Cristo de Cristo per quanto riguarda invece il microfono Prima, eh, allora il mio primo microfono È stato un Samsung Meteor Mic Quello da 60€ Poi mi sono spostato al Blue Yeti E quello insomma che sono tutti quanti i gamer coloro che fanno gaming oppure Anche per registrare, io ad esempio parà L'ho registrata con Pojo insieme a quel microfono E la qualità raga è, è, cioè, è buonissima, è veramente ottima E l'unica cosa è che è un microfono Dinamico, la differenza è che ci sono molti Microfoni, c'è cioè il microfono a condensatore Quello dinamico, poi ce ne stanno altri che non mi ricordo come Cazzo, si chiamano. Quello dinamico, per, per capirci, è quello con uh, il cavetto USB. Mentre il microfono a condensatore è quello che c'è il cavo ciccione. Microfono a condensatore, io ho questo qui dell'audiotecnica, dell un AT 2020, l'ho pagato 120 euro. Ed è un microfono de Cristo Raga, veramente de Cristo Se avete un microfono a condensatore Io vi consiglio veramente questo Ha una qualità di Cristo, di Cristo, di Cristo, di Cristo Cosa che sentirete più avanti Quando pubblicherò ovviamente dei singoli e, O collaborazioni, insomma, dipende Per fare un video dove spieghi il tuo stampo Teoricamente dovresti sapere Quello che sta dicendo Le specifiche che ha ogni contenuto Ma io non le so, raga <ride> Questi qua sono consigli Io sono molto scettico sulla qualità delle cose E, e se vi dico che, insomma, questa Qua è de Cristo, è de Cristo Anche perché non mi stanno a pagare per fare sta roba Perché comunque i 1000 euro ho speso io Non è che me l'hanno spesi loro per inviare queste cose Quindi posso anche benissimo dire che è una merda eh, Tipo è una merda raga, È una merda questo microfono Non lo comprate sti cazzi Però comunque raga, è un microfono de Cristo Ve lo consiglio Non ve lo sto facendo vedere per il semplice fatto che sta attaccato là E non mi piace staccarlo Altra cosa importante per la registrazione eh, vocale è la scheda audio Inizialmente io avevo visto quella della Native Instrument Però conoscevo già quella della Scarlett così La scheda è questa qui Con questa scheda audio ci sono due entrate e quattro uscite Qui cioè, c'è fatto tutto quanto, rega. Questa qui non è quella da euro, ma è quella da 150. La qualità è de Cristo, de Cristo. Pure la scheda audio sta là sotto Dove è collegato un microfono, ovvero quella a condensatore dell'audiotecnica M qualcosa 2020 AT 2020 per quanto riguarda le casse So che molti di voi stavano aspettando questo momento Inizialmente stavo guardando tipo le Alesis Oppure le Presonos L'unica cosa che, che vi consiglio vivamente Se dovete comprare delle casse Non comprate le casse a coppia Nel senso quelle a coppia che magari costano 175 euro duco Il che vuol dire che una cassa vale la metà Quindi è un po' greve. Se avete un consiglio per i monitor Ovvero le casse Spendete in tutto secondo me dai 300 ai 400 euro Buoni ce li dovete spendere perché le casse sono molto importanti. Le casse sono queste qui. Ora non so se si vedono, non credo si vedranno mai. Comunque, le casse sono queste qua, ragazzi. Sono delle Yamaha. HS5, eh, ora vi sto facendo di una scatola perché l'altra è uguale, quindi che cazzo nel senso c'è cioè, ha due scatole uguali qua? Non ce l'ha. comunque le casse sono quelle che vi ho fatto vedere alle mie spalle. Che vi devo dire, io raga stavo a cercare delle casse di Cristo e le ho trovate le casse le ho pagate 300 euro in tutte e due, quindi in tutto 300 euro, c'hanno dei bassi di Cristo, poi le puoi anche regolare te per quanto riguarda i volumi ed è perfetto raga, veramente di Cristo. E poi raga, cioè nel senso di tutte queste cose che vi ho detto, sono stato molto scettico, molto... Cioè non molto scettico Molto Riassuntivo Perché io non so appunto Le specifiche delle cose Quindi voi direte Ma che cazzo lo fai a fare il video? C'hai ragione ragazzi <ride> C'hai ragione Però io Sono coglione Cazzo ma sono le 3 donna Dal dottore Che palle questo video è finito Se il mio setup vi è piaciuto Faccio così perché non ho spiegato un cazzo Non ho detto le caratteristiche e le cose Ma alla fine ragazzi sti cazzo Me l'avete chiesto Quindi è colpa vostra eh, eh, eh. Non è che io posso essere sempre preparato su tutto quanto Soprattutto sulle cose in cui non ci capisco un cazzo Seguitemi su Instagram Cosa molto importante Per rimanere attivi e per sapere bene o male Insomma aggiornamenti Quando usciranno i video Ciò che faccio E eh, un cazzo raga E mi raccomando raga Fate i bravi Oh, ma... sei pronto? Sì, sono nato pronto. Ma Ricca, il dermatologo. Eh, che cazzo ho detto? Sono nato pronto. Ah, sì, eh, non puoi capire. Sei pronto? Allora, i piedi ce li hai puliti? Oh, cazzo, mi devo lavare i piedi. Sì, sono puliti. No, yeah, no, vabbè, allora scendo giù, andiamo. Scendi, scendi, scendi, scendi, scendi. Ciao, ciao. Cioè, io boh, io boh, io boh. Che palle, raga, non me va più niente, che coglione vabbè vaffanculo